Mario, io sto vedendo Ronnie Rondei e lì giù. Lo Vista. vedo anch'io, ma cosa sta facendo? Sembra stia facendo una sorta di rituale ancora. L'abbiamo visto in quella stessa posizione anche nello scorso episodio, verso più o meno. Ma cosa sta fine. facendo? Eh, ma sta è per caso. È eh, sceso. È sceso. Ok. Eh, senti, che ne dici di andare a vedere che caspita. Ha fatto perché io sono curioso. Ah peraltro piccolo, pic, pic, Piccola pausa prima Io vorrei mettermi anche questa armatura che ho preso Perché sì, si può mettere Te Allora tecnicamente mi offre protezione in più E sappiamo bene che con Rodney Rodney La protezione non è mai Siamo tutti rosa adesso. Ecco che schifo però Comunque abbiamo un sacco di protezione Ora possiamo anche stare più tranquilli Allora vieni con me e stiamo super attenti Perché potrebbe... Potrebbero appunto esserci dei pericoli qua. Cioè, Rodney, no? Okay. Eh, ricordiamoci. Sì, no, che, che, che brutta armatura rosa, ti giuro. Eh, fa un po' schifo, diciamo. Mm. Vabbè, e... poi magari ci pensiamo. Intanto, qua sotto. Sì, ma sembra che abbia scavato dei tunnel. Comunque, andiamo sotto, vediamo. Perché io, oh mio dio, sto cadendo! Ok, perfetto. Wow. Ah, giusto, a me l'acqua fa molto male, ricordiamolo. Fa molto, molto male. Ma sei un demone. Un attimo, ma. Che cavolo ha fatto? Sto... Ma ti rendi conto? Ma ha scavato un sacco di tunnel come se stesse cercando tipo qualche minerale particolare. Ma, ma è per... una talpa! È tipo una talpa. Il che è molto strano perché Rodney. Ah, sai perché? Lui. È... Ricordiamolo, è un maniaco. Cioè, brutto da dire, ma è un maniaco. Infatti, Sei sicuro puoi Ricordiamolo. In sono, sono molto sicuro. Ricordiamolo, ragazzi: non rispondete a Rodney Rodney o a nessun altro su Instagram o su internet che non conoscete. Giusto per sicurezza, oh! Mario. Lo sto vedendo. Lo sto vedendo, è lì, letteralmente lì. No, quanto. Caspita, è inquietante. E eh, scusa, vai, guarda. Quanto è inquietante. Non lo vedo io. Come non lo vedi? Come non lo vedi è lì, Mario? Come... Non lo vedo io. È impossibile, cioè, ho le, ho le allucinazioni, ma io lo sto vedendo, è letteralmente lì davanti. Forse perché io ho la night vision, può Ah, essere. adesso lo vedo un pochettino. Eh, è lì, ma cosa sta facendo? Senti, eh, andiamocene via. Andiamo. Io vorrei però capire per meglio questi tunnel, Io ho paura che sto passando. Ma stiamo presenti. andando verso di lui di nuovo? Sì, volevo un attimo esplorare questa cosa meglio, perché... Che cavolo sono questi oh? tunnel? Andiamo fino alla fine del tunnel. Ma secondo me... Ma... Sembra mm. che stia nascondendo qualcosa. Sembra che stia nascondendo qualcosa. O comunque che stia costruendo qualcosa nel sottosuolo di pericoloso. Ma questa è una scala, scusami. Che caspita cioè. è sta roba? È tipo una grotta. No, no, no, fermo un attimo oh, qua. No, è, la... è tipo una grotta, sì, secondo me è una cosa più generata automaticamente. Ok, scava sopra. È, è veramente particolare come cosa perché è strano come, come mostro. Cioè, nel senso non mi aspettavo che facesse queste cose. Questi tunnel sono veramente molto segreti, il che mi spaventa molto. Ok, andiamo. Allora, Però, ehm... questi tunnel qua sono veramente paurosi, madonna. Paurosi e anche segreti, non sappiamo in realtà il perché stia facendo tutte queste cose. Non sappiamo nemmeno i segreti della casa stregata, eccetera. Senti, scava sotto sopra che. Vorrei, vorrei ritornare sopra per, appunto, andare... Ok, a faccio una scaletta. Sai, intanto, provo a cercare qualcosa. Sì, vediamo se c'è ancora Rodney, Rodney. Il fatto è che, appunto, rimane, rimangono aperti un sacco di segreti. Tipo, hai presente quei dungeon dello scorso episodio? Che cavolo erano? E poi, questa casa stregata che noi Qui noi ci abitiamo. Perché è stregata? Che caspita! È pieno di misteri, questo mondo. È veramente tanto. E io qua, su, un attimo, ma sto vedendo... Credo di aver visto un drago È un drago un Che drago. figo Lo voglio lo, lo voglio Cioè ci sono i draghi in questo modo Ci ti rendi conto C'è un drago un drago Nelle caverne in realtà Il che è abbastanza particolare come situazione Ok Ma l'hai trovato un drago E nelle caverne C'è una caverna enorme Tipo Ma veramente vastissima. Che, che non finisce mai È veramente fighissima come caverna Comunque uh, Ti sto raggiungendo Mario Ok, io... okay no, Sei no, uscito. Okay. Molto bene sì. Adesso ritorniamo eh, di nuovo indietro. Ricordiamo che Rodney Rodney è là sotto tecnicamente. Quindi, ora qua. Se questa casa vuole ma, smettere ma di sbagliare, potrebbe aver fatto dei tunnel sotterranei sotto la nostra casa. Eh, può darsi, sì, può, può darsi. Infatti, se ci sbuca da sottoterra, io mi cago addosso e te lo dico. Allora, um, tecnicamente, noi dovremmo anche andare avanti con questo caspita di Book. Del, de, del cavolo, Le no? Quest. Di. Delle quest. Devo fare una spada in legno. E devo fare anche. In legno? Vado a prendere il legno. No, ce l'ho già il legno. Vai a prendere oh, il okay. pesce, però. 5 di pesce. Assolutamente. Il pesce. Oi. No, no, no, no, no, no. Fermo un attimo. Perché ci sono dei blocchi? No, no. Queste cose no, però. No, no, no. Ma perché c'è una croce all'incontrario, Mario? Che cavolo. Ma l'ha fatta quei. Quei fantasmi. Allora, tecnicamente, a me dovrebbe piacere perché è... Allora, ma porca miseria. Io sono allora, sono un demone, non è possibile. Giuro che sono un demone, io non so come farvelo capire. Allora, de de devo farlo vedere. Eh, c'è la perché... cipalla infuocata. Vedete, sono un demone, this is your origin. Che praticamente sono un demone, c'è scritto, è il mio coso, è la mia origine. Sono un demone quindi, ok. Stanno di nuovo arrabbiando E questi fantasmi cattolo. qua si, si arrabbiano molto spesso Comunque andiamo avanti E facciamo la spada, ignoriamoli Tecnicamente a me io non, non possono farmi assolutamente niente Ricordiamolo perché io sono un demone E se voglio posso distruggere Tu vai a prendere il salmone, veloce Oh, Vado. come ti permetti, mi ha, mi ha dato eh. Caspita Che è il caspita Dai, naturale. Valla, posso naturale prendere... mi, mi stanno picchiando Ma chi? Boh, non so Ma Non è che perché, allora, secondo me io ti ho colpito e ho ricevuto un danno. Che, secondo me, era per la tua armatura. Che poi, dopo, alla fine, secondo me me, me la devi dare. Perché, ovviamente, cioè, nel senso, non può essere più forte della mia. Cioè, ma stai scherzando? Non è proprio corretto. Comunque, mh, io qua vado avanti con il book delle quest. Il, il, il, il row code ci serve. Allora Mario, mi hai dato, mi hai preso questi sì, bellissimi trovati, pescioloni. Oh, grazie. Mle, mle, mle, mle. Dammi i pescioloni, ok, molto bene. Buone, buone, appena pescati. Oh, guarda lì, c'è, c'è... C'è ah, Rodney, Rodney, Rodney. Sto... Ma, ma che caspita sta facendo. Mio Dio, ah, che... Ha fatto un tunnel pure là. Ma vedi che comunque sono tutti tunnel che effettivamente lui scava da sotto. Ci ha visto ovviamente Ma io uh. sto cercando di capire che caspita abbia in mente Perché non, non comprendo veramente Ma perché fa così? Cioè nel senso è veramente inquietante E io ma Secondo te cosa vuole? Eh Bella domanda Cioè allora tecnicamente il suo obiettivo è quello di molestare Di base Quindi secondo me ci sta molestando è Capito come fare caro caro, caro ah, ok Praticamente devo fare submit Ok devo schiacciare io ma allora, tecnicamente stiamo procedendo Abbastanza bene, ricordiamo che queste cose Le stiamo facendo come obiettivi Per poter sbloccare uh... eh? Oh santo cielo Ma che cavolo... Uh, ok, questa è una croccia all'incontrario Che tecnicamente non vuol dire una beata ceppa di niente Cioè nel senso, di solito le croce all'incontrario Sono sempre utilizzate uh, Per fare bah, rituali per fare Sì, tipo satanici, cioè robe del genere Ma io sono un demone, nel senso a me non, da non... E te non dà fastidio Devo prendere il caspita di Alberello, quindi dobbiamo scavare degli alberelli qua, così almeno Eh, mi ha dato wow. l'alberello direttamente, bene Subito Sì, e tecnicamente Ah, questo era optional. Ah ma mi sta dando le, i rewards, i premi, me li sta dando uh, tutti. Cosa ti dato? Ah mi ha dato una pozione di invisibilità che possiamo utilizzare per oh, poter no. spiare Ronny, eh hai capito? Effettivamente io queste cose le dovevo schiacciare, non ci avevo pensato. Un cartello, ma... eh. eh? però aspetta un attimo perché sto prendendo, sto prendendo tutti i premi che prima non avevo preso. Guarda quante cose mi sta dando. No vabbè, incredibile. Aspetta, mi ha dato anche una staffa particolare. Che oh, quante cose mi stanno dando? No vabbè, infetti... Aiuto! Oh no, attento, uh, ci sono queste cose che rompono le case, cavolo. Cos'è sta roba? Non la ma posso prendere. Ma perché c'è scritto 1010, ma hai scritto tu? No! Ok, questo mondo è veramente maledetto. E eh, allora, aspetta, io ho nuove cose, c Ho anche tantissime staffe. Tien qua. Tieni una staffa. Che, ti... uh, oh, tieni... Arrivano i fantasmi quelli ah, più no, brutti. Non posso. non posso dropparla, la staffa, che cavolo. Allora, vabbè, eh, i fantasmi più brutti lasciamoli perdere. Eh, scusa, ho visto hai qualcuno visto? Ho visto una figura L'hai vista? Sì Ma cosa, com'è possibile? Com'è. Io Ma non c'è nessuno qua Ah, ok S No, secondo me invece c'è qualcuno qua Perché come abbiamo potuto ben vedere Ok sì. eh, Queste cose sono veramente molto interessanti eh, Questa è una uh, Rod Ok, che possiamo utilizzare per eh, Per piscare in realtà non la conosco molto. Bene. Comunque con la pozione di invisibilità che hai trovato Potremmo spiare Ronnie E poi creare una specie di prigione per intrappolarlo. La prigione, hai ragione, questa prigione qua dobbiamo farla, ci avevo pensato anche prima effettivamente ehm, Allora noi dovremmo effettivamente fare una prigione per intrappolare Roddy Però effettivamente dovremmo prima capire bene dove e come fare ad, ad imprigionarlo Perché effettivamente noi non vediamo che ha fenomeni tipo paranormali no? Proviamo cioè... a spiare i suoi movimenti? Sì, ma secondo me ti spiego una cosa molto semplice di Rodney Praticamente io non credo che lui sia un'entità paranormale Io credo che sia una persona normale e quindi se noi tecnici. la intrappoliamo tecnicamente resta dentro una prigione Ovviamente con blocchi che non si possono scavare Quindi io direi di fare una cosa molto importante Direi di iniziare a scavare qua Vabbè magari non adesso proprio Però più o meno in, in questa direzione E fare tipo una prigione del genere O qua o magari in casa non lo so eh Però in realtà in casa è piena sempre di, di entità malevole Che ci vogliono uccidere Quindi eh, quelle non ci Beh. possiamo fare assolutamente niente Però sicuramente prossimamente Potremmo effettivamente costruire questi danni Oh, cos'è? Eh, allora, Alla aspetta un attimo. La e il sole cadrà. Ma che caspita? Via, via, via, via, schiavo. Larius va... Ma... Allora, non sto capendo. Io queste, queste lingue non, non le conosco. Secondo me, non sono creature infernali. Queste potrebbero venire da un, un posto peggiore, secondo me, da tipo dimensioni alternative che non sono, però, l'inferno. Uh, ok, interessante come cosa. Mm. Ok, poi c'è scritto. Ma che caspita stai dicendo? Non leggere quelle cose che non si capisce niente Quindi rimane aperto questo segreto della casa I segreti dei dungeon e il segreto di Rodney Rodney Che dobbiamo capire meglio Bene Mario io direi che questa avventura continuerà assolutamente Va bene